Benvenuti spettatori di Le Fonti TV, questa è la settimana dell'asset management eh, dedicata appunto agli investimenti, una settimana tematica che abbiamo iniziato ieri con una prima tavola rotonda dedicata all'outlook, quindi all'analisi della panoramica eh, di mercato che inevitabilmente eh, influisce anche sulla scelta, sulla selezione eh, degli investimenti. Eh, L'habitat, l'ambiente in cui ci muoviamo come potete vedere anche eh, dalle nostre grafiche è quello della giungla perché la giungla? Beh, perché eh, lo scenario economico-finanziario assomiglia appunto ad un ambiente sempre più complesso con numerose insidie eh, da aff affrontare. Un habitat che naturalmente eh, dobbiamo conoscere per poterci muovere eh, con consapevolezza. Un habitat che però lo ricordiamo possiamo anche modificare con le nostre scelte e i nostri comportamenti. Una scelta innanzitutto è quella di eh, sostenere eh, gli investimenti appunto sostenibili, ovvero che che ehm, vanno verso un approccio, quello della sostenibilità ambientale, ma anche della eh, coesione sociale. E eh, proprio di questo tipo di investimenti, investimenti ISG, parleremo oggi con i nostri ospiti che sono qui venuti a trovarmi nei nostri studi, ovvero Roberto Grossi, Vice Direttore Generale di Etica SGR, a cui do il benvenuto. Grazie, buongiorno. E poi Paolo Proli, Head of Retail Division and Executive Board Member di Amundi, benvenuto, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi, grazie dell'invito. Bene, allora partiamo appunto da questa considerazione, una domanda naturalmente che rivolgo a entrambi perché è passato più di un anno eh, dall'entrata in vigore della normativa che regola appunto eh, la finanza sostenibile e possiamo dire che c'è stata una corsa da parte di eh, determinate eh, aziende, non tutti ovviamente sono in linea eh, con la normativa alcune società di investimento hanno dovuto rivedere la composizione eh, dei portafogli, altre invece appunto come Amundi e come Etica, eh, avevano già intrapreso eh, questo percorso, questo processo. Ecco, quali sono i vantaggi di aver precorso i tempi, prima proli e poi grossi? Beh, innanzitutto il vantaggio è sicuramente è che eravamo forse un po' più pronti rispetto a chi magari non aveva già affrontato questa tematica come non solo diciamo, una normativa che stava arrivando in Europa, tra altre cose ricordiamoci che quello di cui stiamo parlando oggi, l'SFDR, la tassonomia, sono regolamentazioni europee, non sono regolamentazioni globali, quindi... Quello che noi oggi ci siamo trovati ad affrontare come società europee, un'etica SGR italiana, una Mundi come grandissima realtà europea, ovviamente aveva per noi già delle radici da lontano, nel senso che stavamo già affrontando determinate dinamiche di inclusione della sostenibilità nei nostri processi di investimento, in un'ottica di gestione del rischio legato alla sostenibilità e soprattutto alla carenza di materie prime. Che Oggi come oggi sono semplicemente molto più evidenti a tutti, proprio anche perché il conflitto e la pandemia prima ci hanno portato a guardare il mondo con gli stessi occhi di quando abbiamo iniziato a parlare di sostenibilità. Parliamo del 1992, quindi torniamo indietro veramente tanto nel tempo e già allora al Summit of the Earth si parlava di questo, società-ambiente, mettere in relazione l'economia con le persone e l'ambiente. E se abbiamo iniziato a parlare nel 1992 alla prima conferenza dell'ONU che ha fatto una focalizzazione su questo, un motivo c'era che non è solo quello dell'investimento come massimizzazione del ritorno all'utile di un'azienda per avere la massimizzazione del dividendo, la massimizzazione del ritorno al rischio che era la vecchia economia degli anni 80. Oggi, in una più moderna economia degli anni 2020 e guardando in avanti degli anni 2050, dove stiamo già parlando di carbon neutrality, quindi di attenzione alle emissioni di biossido di carbonio nell'atmosfera, si capisce che questo percorso di adattamento, di mitigazione da parte dell'attività dell'essere umano sul pianeta è partito 40 anni fa non è nemmeno arrivato a metà del guado e noi società di gestione soprattutto europee abbiamo iniziato già da tanto tempo a includere queste tematiche nella nostra semantica sia di attività di gestione che di costruzione di prodotti di investimento che permettano non solo al pubblico, ai governi, agli istituti, ma soprattutto anche al privato di partecipare alla transizione, che sia poi una transizione ecologica, energetica, di social cohesion, come si dice in inglese, quindi di coesione sociale, dal nostro punto di vista tutte le voci di attivo e passivo sono toccate da questa grandissima transizione. Per cui si parla veramente di economia. A me, tanti anni fa, è nato proprio anche questo neologismo, in una conferenza fatta all'Università a Ca' Foscari, avevo proprio chiamato questo concetto come esgonomia, nel senso di dire che ESG, quindi criteri environmental, social e governance, quindi criteri di sostenibilità, ormai sono un tutt'uno con l'economia. Ecco perché case europee come le nostre, si sono sentite prima di altre probabilmente coinvolte in questa transizione, hanno iniziato a fare delle attività che non sono quelle classiche di lettura solo del bilancio stato patrimoniale attivo e passivo, ma andare a vedere quello che ancora non c'era anni fa, cioè quella che oggi è grazie alla regolamentazione una matrice di materialità del bilancio non finanziario delle aziende, ma una volta non c'era nemmeno, allora era il colloquio con le aziende, adesso lo chiamiamo engagement, lo chiamiamo proxy voting, cioè intervenire nel mettersi a fianco delle aziende in cui andiamo ad investire per cercare di fare questa traiettoria di cambiamento insieme, perché il vantaggio è che non è più, più rischio, più guadagno, ma meno rischio in termini invece di impatti ambientali e sociali, più quindi ho un effetto positivo, un impact positivo e più allora il mio ritorno nell'investimento sarà utile non solo a me stesso come investitore, ma soprattutto alla collettività e al territorio. In questo penso che appunto il vantaggio è stato quello di essere europei, di essere già vicino ad un governo e ad una unità di intenti che oggi sta diventando globale, ma sfortunatamente ogni tanto inciampiamo nel fatto che non tutti la pensiamo allo stesso modo e l'ultima cosa che mi viene da dire è che purtroppo l'atmosfera una è una sola, siamo 195 stati sovrani, non possiamo pensare di gestirla in 195 modi diversi, perché comunque l'effetto è uguale per tutti. Certo, ecco una traiettoria che ha detto che parte da lontano addirittura appunto dagli anni 90 ma che in questo contesto eh, soprattutto post pandemico è diventato ancora più urgente. Eh. Eh, il tema della sostenibilità soprattutto eh, negli ultimi anni è diventato focale, centrale eh, proprio anche per il movimento che si è venuto a, cre a creare a livello eh, globale di attenzione all'ambiente. Ricordiamo ad esempio i Fridays for Future che eh, hanno coinvolto insomma tutte eh, le grandi città del mondo ecco eh, la sua visione grossi e soprattutto insomma quella di etica Beh sì, intanto direi che sposo appieno quello che diceva il collega nel senso che eh, come etica SGR siamo nati nel, nel 2000 quindi qualche anno dopo diciamo le, gli anni che citava, che citava Paolo Prodi però eh, posso assicurare che quando la nostra società è nata in Italia era, ehm, di, di tematiche di finanza sostenibile si parlava veramente, veramente molto poco ed è, <coughs> ed è stato veramente sfidante i primi anni proprio eh, mh, intanto porre l'attenzione sul fatto che un modo diverso di fare finanza eh, guardando appunto alle, alle tematiche non solo ambientali ma anche alle dinamiche eh, sociali, di inclusione e quant'altro era, era possibile e, que e che questo non, non andasse anche a discapito eh, di quello che poi è l'obiettivo primario de, ehm, chi fa il nostro mestiere, cioè sostanzialmente anche proporre un rendimento positivo ai nostri, ai nostri clienti, perché non dobbiamo dimenticarlo, poi di questo anche, anche si tratta. E il vero tema però, il nodo, il nodo gordiano, è che è, è proprio un po' cambiato il vento negli ultimi, negli ultimi anni, anche prima diciamo, del, dell'avvento di questa, di questa normativa, sicuramente il livello di attenzione da parte delle persone, soprattutto le, le nuove generazioni no? che lei Citava, citava giustamente, eh, evidentemente eh, hanno posto l'accento su quella che è l'importanza di un'atmosfera, una biosfera, un pianeta che come ricordava eh, Paolo Prodi è uno solo, uno soltanto e quindi da qualche parte bisogna iniziare. Quindi benvenga che si inizi in, eh, in Europa, mi viene, da, mi viene da dire, benvenga che in, in Italia insomma, ci siamo trovati diciamo già pronti diciamo, a rispondere eh, presenti a questa, a questa chiamata, diciamo, non alle armi perché noi siamo contro le armi, ma a questa chiamata che viene da, dall'Unione Europea, certamente l', tutto l'impianto, l'assetto normativo eh, che, che viene da, da, dall'Unione Europea è qualcosa di estremamente innovativo ed è anche auspicabile che eh, vada anche a contaminare positivamente il, il resto del mondo, perché evidentemente eh, è, è una cosa assolutamente fondamentale che eh, qualcuno dia il via, ma che poi eh, gli altri ci seguano, perché l'Europa da sola se no non, non ce la può fare. D'altro da, canto devo dire eh, in tutta onestà che eh, un pochino, eh, siamo anche rimasti un pochino sorpresi, però Alcune, alcuni aspetti della normativa speriamo che siano diciamo, perfettibili, prestatemi questo uh, neologismo, nel senso che ci sono alcuni aspetti che ci hanno lasciati comunque sempre un pochino, un pochino perplessi, per esempio siamo rimasti fortemente delusi eh, dal, dal, dall'approccio tassonomico che ha incluso alcuni settori come il gas o il nucleare che noi non vediamo invece con particolare favore per quello che è tutto quello che concerne eh, un'economia che sia low carbon, un, ancora meglio a, a impatto zero, perché a quello ormai bisognerebbe mirare, ma eh, la strada da fare è ancora veramente, veramente molto, molto, eh, molto lunga. Ecco, ha citato appunto il ritorno al carbone e anche al nucleare che è diventato sempre più di attualità e torno dal dottor Proli in questo momento a causa naturalmente anche della crisi energetica innescata dal conflitto internazionale eh, in Ucraina. Ecco, quanto tutto questo secondo lei ha rallentato e danneggiato il processo di transizione ecologica? Io spero mi auguro che non lo abbia rallentato, però sicuramente ha distolto l'attenzione quantomeno nel, nel quotidiano. Perché oggi l'attenzione primaria è quella di quanto sarà freddo quest'inverno se dovremo abbassare le temperature nei nostri edifici per garantire diciamo, di avere ancora un'indipendenza energetica da quello che è il vero tema e problema europeo in questo momento energetico, che è la dipendenza al 25% dal petrolio importato dalla Russia e al 45% dal gas importato dalla Russia. È ovvio che abbiamo le riserve tendenzialmente piene, avevamo fatto la corsa al rifornimento eh, di questi vettori che tra le altre cose, ricordiamocelo sempre, sono alteranti perché bruciare queste, queste materie prime purtroppo crea biossido di carbonio e quindi continuiamo ad emettere eh, nell'atmosfera e sappiamo che questo è quello che dobbiamo smettere di fare. Noi dobbiamo passare da un'economia lineare figlia di eh, una crescita verso l'infinito in, un, in una nuova economia circolare che includa il fatto che le materie prime sono queste, le dobbiamo utilizzare al meglio, dargli addirittura un'ulteriore longevità, non solo la nostra come esseri umani sul pianeta, ma anche quella delle materie prime che abbiamo a disposizione, non cercare di sfruttare quello che abbiamo capito e abbiamo la certezza oggi, abbia un impatto negativo per la sopravvivenza dell'essere umano sul pianeta, ce lo dimentichiamo, ma la Terra è l'unico pianeta nella galassia che consente all'essere umano di esistere, in questo momento sarebbe molto più interessante non calcolare quante terre avremo bisogno per poter continuare a vivere in questo modo, il 15 di novembre saremo 8 miliardi di persone sul pianeta, quando è stata inventata da, da James Watt la macchina a vapore, eravamo 900 milioni, vuol dire che abbiamo un effetto di crescita esponenziale che se continuasse a fare le cose alla vecchia maniera utilizzando quelle materie prima ci porterebbe alla, alla distruzione. Tendenzialmente il surriscaldamento globale è uno degli effetti no? dell'emissione di biossido di carbonio, ma è ovvio che tutto questo crea conflitto, non a caso anche i conflitti che stiamo vivendo in questi anni nascono da pandemie che nascono dalla globalizzazione, da una scriteriata gestione della sanità pubblica globale, dalla incapacità di saper gestire in maniera eh, eh, cooperativistica ad esempio la, il come affrontare una pandemia a livello globale, invece ci siamo isolati, ognuno di noi si è isolato, non ci scambiavamo nemmeno i dati eh, tra i farmace farmaceutici piuttosto che tra i singoli stati su come intervenire al meglio nel momento di crisi e figuriamoci ora con un, addirittura un conflitto geopolitico alle porte dell'Europa dove ahimè e purtroppo non vediamo la fine a breve e vediamo semplicemente l'effetto proprio sui prezzi dei corsi. Per cui abbiamo una crisi sanitaria che era stata sconf diciamo quasi sconfitta avendo anche un grande recupero economico a nostra disposizione per cercare di respirare un pochino meglio e poter affrontare meglio i prossimi scenari, soprattutto quelli della transizione energetica attraverso nuovi piani programmatici di crescita, di ripresa, di resilienza. Mi viene in mente il Next Generation EU, mi vengono in mente l'infrastructure plan di Biden, la stessa Xi Jinping con piani quinquennali che stavano portando la Cina a diventare uno dei leader nella transizione energetica, quello che è un paese che ovviamente per dimensione sarà l'ago della bilancia in un futuro. Oggi noi occidentali che siamo invece gli inquinatori e gli utilizzatori di vettori climalteranti per definizione, quindi pro capite quello che emette oggi un cittadino europeo o americano, è sicuramente più impegnativo di paesi dove invece non c'è ancora lo stesso grado di sviluppo. Allora noi dobbiamo ragionare in sviluppo economico per il futuro che si basi non più su 806 exajoule di energia mondiale generati da carbone, petrolio e gas naturale, ma dobbiamo prendere quel 20% di risorse alternative che sono le rinnovabili, che sono, dal nostro punto di vista, anche in un'ottica di transizione, anche il nucleare stesso, sempre che non ci siano dei rischi invece di impatto da un punto di vista eh, soprattutto ambientale e anche sociale, dovuti magari alla gestione di incuranza nella gestione del nucleare, ma queste fonti alternative, come anche le, le biomasse e, e l'idroelettrico, oggi sono solo il 20% totale della produzione energetica, di questi 806 exajoule. Se noi abbiamo quindi l'80% di quello che facciamo, ricordiamoci che l'energia serve per vivere sul pianeta, noi facciamo tutto attraverso energia, tendenzialmente il 75% delle emissioni di biossido di carbonio nell'atmosfera deriva dalla produzione e l'utilizzo di energia. Noi usiamo l'energia per le nostre case, per i nostri edifici, quindi pubblici e privati, usiamo l'energia per i trasporti e usiamo l'energia per fare attività di industria, quindi per produrre le cose. L'altro 25% che emette è l'utilizzo del suolo, è l'utilizzo ovviamente dell'energia per l'allevamento, la chimica e la gestione dei rifiuti. Si capisce che il tema energetico è quindi fondamentale oggi nel conflitto per un'ottica di indipendenza e nel mondo a livello globale per la transizione energetica che dobbiamo affrontare, dove dobbiamo spingere l'attività dell'essere umano quindi le industrie i governi a continuare a legiferare investire portare miliardi di dollari come sta avvenendo ci si parla di 10, trilio, di, di 10 trilioni di investimenti tutti dovuti e messe a disposizione con un obiettivo di scopo, l'obiettivo di scopo è fare transizione energetica, è fare transizione ecologica, ci stiamo facendo i ministeri ad hoc non a caso, stiamo mettendo capacità tecniche e denaro a favore della transizione per permettere all'umanità di continuare a progredire, quindi il concetto di progredire secondo me è anche molto bello, no? non è solo consumare, ecco no, è progredire, è uno sviluppo sostenibile, vuol dire fare progresso, vuol dire pensare alla prosperità delle persone sul pianeta, non semplicemente al fatto che queste persone possano consumare quanto vogliono indistintamente e, e in un'ottica anche individualistica, perché da questo punto di vista ci siamo resi conto che veramente la mutualità degli obiettivi è l'unico modo per garantire a questo pianeta di poter accogliere ancora miliardi di persone, saremo 10 miliardi nel 2050, la rapidità di crescita demografica il miglioramento della qualità della vita nel pianeta fa sì che noi dobbiamo usare al meglio quello che già abbiamo a disposizione. In questa transizione energetica, ad esempio, per Amundi, e ne abbiamo fatto anche proprio una questione d'orgoglio, siamo stati anche i primi ad attivare il primo fondo attivo europeo a favore dell'ecosistema dell'idrogeno, ma non è un caso. Non solo eh, siamo un'azienda che partecipa in maniera attiva alla decarbonizzazione, con la partecipazione alle, alle alliance, ma noi stiamo cercando anche di produrre prodotti di investimento che sempre più permettano agli investitori stessi di partecipare a questa transizione energetica. E pensiamo a quale potrebbe essere ad esempio l'impatto importantissimo dell'idrogeno. Innanzitutto ha tre volte il potere energetico rispetto all'utilizzo all del petrolio e della benzina. La seconda cosa fondamentale è che è trasportabile e quindi da questo punto di vista può essere utilizzato come combustibile alternativo per riempire eh, e ovviamente i contenitori. Cosa vuol dire? Che oggi abbiamo il, tra il trasporto pesante che non può semplicemente diventare elettrico. Pensiamo di elettrificare tutte le navi, tutti gli aerei, è impossibile. E avrebbero anche una questione di ricarica lunghissima, quindi non adatta allo sviluppo dell'attività dell'essere umano sul pianeta. Invece una fonte alternativa che quando viene bruciata emette non biossido di carbonio ma vapore acqueo, al consumo, si capisce che la cosa importante è utilizzare la tecnologia per estrarre il, la molecola di idrogeno dall'acqua attraverso fonti energetiche verdi e rinnovabili in modo tale da avere l'idrogeno verde e non quello grigio al quale ci hanno abituato nel passato senza pensare che ci fosse veramente un'urgenza di transizione energetica. Oggi finanziare questa transizione, queste tecnologie, questo nuovo modello energetico è fondamentale non solo per il ritorno all'investimento degli investitori ma soprattutto per migliorare e accelerare la transizione energetica. È un impegno sul quale veramente Amundi ha deciso di impegnarsi in prima istanza con tutto quello che può essere il suggerimento delle aziende a decarbonizzare in anticipo anche con SBT, quindi Science Based Target, stiamo cercando di dare gli elementi per aiutare le aziende ad accelerare la decarbonizzazione del loro modello di business, in modo tale da avere impatto sia di governance, ma che poi attraverso strumenti finanziari di investimento, articolo 9, quindi più diciamo, dove c'è una descrizione specifica di politica di impatto, sulla transizione energetica di permettere agli investitori di posizionarsi su queste grandi transizioni che andremo ad affrontare nei prossimi anni. Ecco, lei ha veramente ecco, messo sul piatto tantissimi spunti eh, di riflessione, ho apprezzato molto all'interno della sua riflessione anche il fatto della progressione collettiva, eh, del fatto di andare avanti insieme non solo ecco, del consumo individuale e individualistico ma appunto ecco una visione eh, che prenda insieme insomma le esigenze della collettività. Io vorrei tornare invece con il, il dottor Grossi eh, sulla questione del nucleare, abbiamo detto che appunto eh, può essere eh, utilizzato anche come fonte eh, alternativa per quanto riguarda l'energia ma purtroppo non solo eh, in questo contesto perché di nucleare si parla anche come arma come potenziale arma eh, impiegata appunto anche eh, nel, nel conflitto eh, in ucraina sappiamo che c'è ancora questo pericolo insomma dell'utilizzo eh, dell'atomica eh, da parte di, di putin e a proposito di armi ecco queste sono le armi naturalmente eh, negative ma ci sono anche anche delle armi positive che eh, possiamo utilizzare soprattutto ecco armi positive che sono nelle mani nelle società eh, di investimento per appunto assicurarci anche un mondo migliore un mondo più sicuro eh, un mondo in cui vivere meglio ecco quali sono ce le spiega sì diciamo che intanto gli atti drammatici della, della guerra in ucraina hanno fatto tornare un po indietro nel tempo no? io insomma sono la generazione del 75, mi ricordo questi telegiornali agghiaccianti con eh, USA-URS e, e i missili eh, mh, puntati un, un paese sull'altro, che mh, mi ricordo da bambino mi creava una certa angoscia e un certo imbarazzo da, da parte dei miei genitori a spiegarmi di che cosa, di che cosa si trattava, perché un bambino vede le cose sempre con, con occhi più, più, più innocenti. Innocenza che oggi non, non c'è più evidentemente, e dobbiamo, dobbiamo invece essere un po' più concreti, credo, perché eh, ce l'avevamo forse un po' dimenticato, invece il rischio de, di, una, di una guerra nucleare ahimè, eh, è ancora di grandissima, di grandissima attualità. Eh, da questo punto di vista noi crediamo che eh, chi come noi propone un modello di finanza che oltre che sostenibile si definisce con un'affermazione anche un po' forte, no? che portiamo nel nome, perché Etica è anche un, un, diciamo, un nome che, che, porta, eh, che porta dietro anche dei, dei connotati evidentemente eh, valoriali, anche diciamo, di, un, di un certo spessore, che uno poi deve anche trovarsi, insomma, è anche un peso, anche un peso ps psicologico nei confronti del cliente che, che, che ci sceglie portare avanti le nostre, le nostre idee. Sostanzialmente eh, noi chi chiaramente ripudiamo, eh, ripudiamo la guerra come come forma diciamo, di soluzione di ogni controversia internazionale, ma in questo diciamo, ci viene facile, nel senso che quello che ho appena citato è una frase dell'articolo 11 della nostra Costituzione, quindi non è che stiamo facendo niente di più, niente di nuovo, niente di diverso da quello che in realtà eh, reciterebbe la, la, la, la legge, la legge delle leggi dei nostri padri eh, fondatori della nostra, della nostra Repubblica. Eh, come società di gestione di, di investimento evidentemente possiamo fare delle scelte nell'orientare anche, anche qui i capitali verso un'economia che sia, sia un'economia giusta e dal nostro punto di vista evidentemente eh, l'esclusione del settore degli armamenti, non solo delle armi nucleari, delle armi non convenzionali, ma nel nostro caso del, di tutte le forme di armamento, anche delle di chi produce componenti, eh, componenti strategiche per la costruzione di armi è un elemento, è uno, è un elemento fondamentale. Eh, lo, questa cosa ci teniamo a dirla perché eh, abbiamo parlato prima di nuova normativa della, della taxonomia green, è stato giustamente ricordato l'importanza di una transizione verso un'economia a, a basso impatto che, che sviluppi eh, nuove, nuove forme, nuove tecnologie, nuove, eh, nuove forme di approvvigionamento energetico. Eh, oggi si sta parlando mh, della definizione invece di una tassonomia più di, di carattere sociale, no? la S dell'acronimo dell ESG, di quella ISG economy <ride> che, citava prima, eh, che citava prima Paolo Proli. Eh, beh, insomma, mh, ci siamo sentiti già un po' in, in, in imbarazzo nel sentire alcune voci un po' in disaccordo rispetto alla nostra visione. C'è chi sta dicendo che forse il settore della difesa, uguale a quello degli armamenti, può avere una funzione sociale, un'utilità sociale. Da questo punto di vista mh, noi già partiamo le distanze, evidentemente non siamo, siamo d'accordo e eh, non a caso proprio nel giugno di, di quest'anno abbiamo anche avuto modo di partecipare eh, a Vienna a, a un importante evento, eh, un, organizzato dalla conferenza delle parti dell'ONU, per promuovere proprio il trattato eh, per il disarmo eh, nucleare a livello mondiale. Un trattato che è stato già sottoscritto da oltre eh, 80 paesi, 86 se, se non sbaglio, e eravamo peraltro l'unica società eh, finanziaria presente, quindi insomma noi non siamo neanche così, così grandi e eh, importanti come evidentemente è Amundi che è un player eh, mondiale, sicuramente il primo europeo, siamo una società piccola, però eh, la cosa veramente che ci ha, ci, ha, ci ha stupito è come ci ascoltassero, cioè ascoltavano tutti quanti con attenzione al nostro intervento perché eh, evidentemente anche chi si occupa di queste dinamiche, di queste, di queste politiche eh, capisce l'importanza eh, che ha evidentemente eh, chi muove i capitali e chi, e chi muove i capitali evidentemente sono soprattutto i piccoli risparmiatori con le loro scelte di investimento e di risparmio. Dico solo che insomma, dopo di noi hanno parlato i sindaci di Hiroshima e Nagasaki, quindi non esattamente due persone che purtroppo mh, insomma, non hanno, insomma, rappresentano due città che ahimè hanno vissuto da, davvero dal vivo quello che vuol dire la drammaticità eh, di, eh, di, di una dinamica eh, di una guerra nucleare. Ecco sì, assolutamente, <ride> insomma sono passati tanti anni però il ricordo di, di quella tragedia è ancora vivo e come giustamente ha detto lei si è rinnovato poi nel corso del tempo sia negli anni Ottanta con la guerra fredda che sembrava una parentesi un capitolo chiuso e che invece eh, ci stiamo trovando ancora insomma, a fare i conti con questa divisione dei blocchi e questo spauracchio eh, dell'arma atomica che ancora incombe eh, sul, sui cieli dell'Europa e speriamo naturalmente che il pericolo ecco, venga, rientri in, in un certo modo. Giustamente lei, dottor Grossi, ha sottolineato come la S dell'acronimo ISG che riguarda le tematiche eh, sociali stia diventando sempre più importante L'altro pilastro insieme alla transizione energetica della normativa europea di cui accennavamo prima. Ecco, ma eh, dottor Proli, come siamo messi appunto rispetto alle tematiche sociali? Quali passi sono stati fatti in avanti? Che cosa invece ancora c'è da migliorare? Allora diciamo eh, quante ore abbiamo a disposizione, <ride> perché questo, questo è veramente un tema di una vastità incredibile che sicuramente non arriveremo ad affrontare solo oggi in questa puntata, ma ne, ne torneremo a parlare per, per i prossimi anni. Il tema della S, della sostenibilità sociale, è dal mio punto di vista comunque centrale, nel senso a me piace citare un paio di cose quando parlo della, della componente social no? De, della nostra attività. Innanzitutto nelle politiche di impatto perché dobbiamo avere a cuore la società e l'impatto sulle persone, perché lo abbiamo detto prima, l'interazione tra tre grandi cose che sono le persone, l'ambiente e l'economia è un tutt'uno, nel senso che l'economia non è nient'altro che il come facciamo le cose, cioè il denaro serve, ha una funzione, no? non deve essere più il fine il denaro, deve essere il mezzo con cui facciamo le cose, per cui anche quando andiamo ad analizzare le imprese perché ci investiamo dobbiamo non solo vedere quanto siano in grado di produrre eh, eh, GDP e quindi produzione e capacità di vendita ma dobbiamo vedere il come lo fanno il perché lo fanno perché ogni cosa che fa parte della filiera di valore di una impresa Uh, ha un impatto sulle singole persone, che siano uh, la filiera interna, i propri dipendenti, il, il proprio, uh, diciamo, le famiglie dei propri dipendenti, il proprio territorio, in base a dove abbiamo le sedi e quant'altro. Poi c'è la politica di la filiera, la gestione di tutta la filiera di costruzione, di valorizzazione, e di distribuzione, perché spesso e volentieri ci dimentichiamo che le aziende possono essere in grado anche di collaborare con i loro fornitori e con i loro clienti per cercare di avere un atteggiamento di impatto positivo. Allora, forse quello ambientale è più semplice da indicare. Abbiamo trovato un paio di eh, grandissime sintesi che sono indubbiamente l'emissione del biossido di carbonio per l'effetto serra per il global warming e ci abbiamo messo un tetto massimo di emissioni, 500 gigatonnellate di CO2 nell'atmosfera sono il limite che ci siamo dati per arrivare poi entro il 2050 a una cosiddetta carbon neutrality, cioè il mondo deve muoversi, mangiare, fare le cose senza emettere più di questo budget di CO2. Cosa vuol dire? Che anche a bilancio, quando io guardo i rischi ambientali, lo faccio facilmente, perché se un'azienda è fondata su, ad esempio, l'estrazione di petrolio, quel bacino che oggi è nell'attivo di bilancio di quell'azienda, quanto vale? Ma quanto valerà? se non lo posso più utilizzare non lo posso più bruciare per poi venderlo Ecco, questi sono rischi tangibili e intangibili sulla parte ambientale che è più facile forse quantificare in maniera materiale quando si parla di sociale è un pochino più difficile trovare la materialità cioè trovare quei numeri da condividere con le persone per capire quali sono gli obiettivi e la direzione Però Alcune cose sono palesemente invece semplici, si può parlare di ad esempio diversità nella gestione, il, il capital CIO pay ratio e ad esempio quant'è la differenza tra il pagare in un'azienda il proprio amministratore delegato e la media dei dipendenti, perché è importante monitorare che questi ratio non diventino un per 500, un per 600? Perché se poi la testa comandante di una politica d'impresa è fatta da una persona capitalistica che pensa solo al proprio bonus e al proprio ritorno di breve termine e noi stiamo parlando di, di fare piani a 30 anni di transizione energetica, sociale, di migliorare l'inclusione delle persone, ma chi lo deciderà? Questo singolo manager che cerca di arricchirsi più velocemente possibile, di avere il bonus più alto possibile, oppure manager più virtuosi, più intelligenti, che creano consenso e che cercano di avere una politica di remunerazione all'interno delle aziende più equilibrata. E si capisce che se si ha una politica di remunerazione all'interno delle aziende più equilibrata vuol dire creare valore sociale positivo, i dipendenti guadagnano di più, le loro famiglie stanno meglio. Ecco, subito l'impatto sociale arriva anche semplicemente nella parte economica di una politica di impresa, ma poi ce ne sono altre. Le benefit corporation oggi non sono gestibili per quanto riguarda la possibilità di dare un fondo di investimento su queste, io ci sto provando da anni a costruire il primo fondo sulle Benefit Corporation, il problema qual è? Che la maggior parte non sono quotate, quindi non possiamo investire in aziende non quotate per il pubblico retail, perché dobbiamo fare prodotti di investimento adatti alle famiglie e che quindi devono essere quotati palesemente a mercato. In questa difficoltà però il modello di business del Benefit Corporation che dà statuto ha un impatto rigenerativo in quello che viene fatto sicuramente l'attenzione alla S e alla E comunque ambientale è fortissima proprio nelle politiche di quello che si fa mi viene in mente anche semplicemente Patagonia che recentemente proprio il fondatore ha venduto a mercato e ha voluto pagare completamente le imposte quindi non ha spostato poi la sede alle Cayman o in Olanda o dove non, non si pagassero le imposte perché ha voluto poi dare tutta la capacità di questa vendita della propria impresa che tutti conosciamo come rigenerativa per il materiale, ad esempio per andare in montagna, riciclando il materiale. Quindi il brand Patagonia è un brand di moda, ma che fa del bene in un'ottica di circolarità, perché ovviamente è riutilizzare, allungare la vita della materia prima e quindi consumare di meno la materia prima che abbiamo a disposizione, ma nella sua vendita, questo veramente secondo me fa capire qual è il concetto, la fondazione ha ricevuto il capitale per poter avere un impatto sulla società, Ecco, allora qui iniziamo a parlare di politiche di impatto che vanno anche fuori dal mondo dell'investimento tradizionale, laddove non ci si possa andare a, diciamo, a posizionare. E qui sulla S quindi possiamo fare veramente tantissime cose. C'è tutto il mondo degli illiquidi, c'è il mondo ad esempio dell'accesso alla sanità, il social housing. Noi come Amundi siamo abbastanza abituati a questo perché? Perché in Francia la regolamentazione è diversa, noi abbiamo i fondi di solidarietà dove abbiamo anche già garantito nella nostra agenda ISG, anche di quest'anno, di raddoppiare i volumi di capitale che inseriamo lì, ma dove lì non andiamo a fare un'economia di rendimento, andiamo a fare un'economia di scopo, cioè andiamo a finanziare gli impatti positivi per la collettività, per la società, per l'accesso appunto, come dicevo prima, alla sanità nelle grandi capitali, piuttosto che alle case, alle persone meno ambienti, perché da questo punto di vista la vera arma che abbiamo a disposizione, lo diceva Nelson Mandela, è l'educazione, quindi più investiamo in educazione, ogni dollaro investito in educazione produce 10 dollari di positività di progresso. Cosa vuol dire questo? Che se noi iniziamo a dare un valore economico alle attività dell'AS più pregnante nelle politiche di investimento, avremo dei prodotti di investimento per le persone sempre più adatti ad accelerare la transizione socio-ecologica. Cito e chiudo qui, un, un tema che a me sta molto a cuore, io trovo uno dei libri più interessanti di economia moderna, eh, The Donald's Economy di Kate Revort, questo economista inglese che ha scritto la, teo la teoria economica della ciambella, no? ecco questa immagine è fantastica per, da condividere con i, con i nostri amici, eh, la ciambella è un'immagine spettacolare di quelli che sono i limiti di una buona politica di gestione di quello che, è, quello che abbiamo a disposizione il nostro pianeta, le nostre risorse le nostre persone. La ciambella indica i limiti, quindi quello che è il buono è proprio la parte della ciambella. All'interno abbiamo eventualmente il buco, le carenze nei benessere primari, che sono proprio quelli della S, la capacità di poter dare eh, contributo all'educazione, alla sanità, all'accesso alle case, a un lavoro eh, ben remunerato, l'ABC, il mangiare, il bere. Ecco. Questa parte non può andare in carenza perché vogliamo massimizzare il rendimento di poche imprese globali per far rendere più ricchi sempre le solite poche famiglie nel mondo, noi sappiamo benissimo che la ricchezza al 50% è detenuta dal 4% mondiale della, della popolazione, ecco una ridistribuzione di tutto questo non è semplicemente un modello capitalistico in crollo alla fine del capitalismo moderno, ma sicuramente possiamo invece andare ad includere un passaggio dal vecchio capitalismo lineare degli anni 80 ad un nuovo capitalismo moderno, prima parlavamo di Invece di parlare di prodotto interno lordo, parliamo di eh, prosperità interna lorda, iniziamo a parlare di massimizzare l'impatto sociale delle politiche di governo, degli stati, delle imprese, delle aziende come la mia che quando fanno impatto prendono, diciamo, mettono, si mettono a fianco delle imprese dicendo bene, l'obiettivo di decarbonizzazione del 2050 è questo, noi come azienda stiamo decarbonizzando i nostri portafogli, vuoi rimanere investito nel più grande, investito? noi siamo 2 trilioni di Euro a mercato in Europa e quindi quando ci mettiamo a fianco di queste imprese se diamo un'indicazione perché riteniamo che sia il miglioramento delle loro politiche di impatto, vuol dire che loro saranno anche più forti, più resilienti, varranno di più in futuro e quindi noi facciamo il bene dei nostri investitori oltre che della collettività se riusciamo ad incidere sempre di più. E dall'altra parte se lo facciamo su tematiche di diritti dell'essere umano, eh, di capacità di politiche salariali più equilibrate, di inclusione, di, di, di capacità di ridurre l'inequality complessiva, pensiamo semplicemente alla gender diversity. Io rappresento un'azienda in Italia dove però il mio amministratore delegato Cinzia Televue è donna, in, nel mondo, a Mundi è una delle aziende più avanti in questo, noi abbiamo il 40% dei, manager, dei country manager mondiali, siamo in 40 paesi, che sono donne. Abbiamo una inclusione, una diversità, una gender equality molto significativa. Nei posti di executive management anche lì siamo tra il 35 e il 40%. Probabilmente siamo oggi una delle poche aziende che è già così avanti perché abbiamo iniziato tanto tempo fa. Ma questa miscellaneità, la capacità di miscelare culture, la capacità di miscelare aging, anche da questo punto di vista dobbiamo rinnovarci, non è che possiamo far gestire la transizione al nuovo mondo sempre e solo da quella categoria di persone che hanno vissuto il vecchio modello e fanno fatica ad allontanarsi dal vecchio modello. Dobbiamo anche accelerare nella transizione l'inclusione dei più giovani, non solo della Z generation, eh, dell'ultima, perché probabilmente loro sono anche pochi, ma quella dei millennials, che tra qualche anno sarà il 35-40% totale della popolazione mondiale, può dare incisività e in quello che diceva Kate Raworth, la ciambella, l'altro limite esterno è quello ambientale ecologico, cioè non dobbiamo avere carenze nei benessere primari, la S, ma non dobbiamo eccedere i limiti ecologici di questo pianeta. Ripeto, le invenzioni tecnologiche alla Elon Musk non ci devono servire per andare su Marte a vivere, ma ci dovrebbero servire per evitare di doverci andare. E da questo punto di vista i limiti cosa sono? L'acidificazione degli oceani, l'emissione di biossido di carbonio, la deforestazione. Non possiamo continuare a fare un'economia lineare alla vecchia maniera Pensando che non ci sia un limite, il limite c'è, è espresso, lo dobbiamo governare insieme, lo dobbiamo inserire nelle politiche di analisi di bilancio, non solo finanziario, ma soprattutto da qui in avanti non finanziario. E l'impatto non finanziario di un'azienda, di un governo, di un'impresa, di una società di gestione è economia, è esgonomia, come raccontavo prima. Poi ci torneremo tra l'altro sul concetto di economia lineare, circolare, vedremo un po' a che punto eh, siamo arrivati, ma prendo spunto anche dalle sue parole sul fatto ecco, della quantificazione poi eh, in termini di obiettivi perché ha detto il dottor Proli è più facile da un certo punto di vista numerico eh, quantificare appunto, gli obiettivi che riguardano eh, appunto, la sostenibilità ambientale piuttosto che eh, quelli relativi all'impatto sociale. È vero anche se c'è un fenomeno e eh, mi riferisco al fenomeno della Great Resignation che qualche numero invece ce lo dà eh, ci fa capire insomma eh, quanto poi l'impatto eh, sulle persone eh, da parte delle aziende eh, sia appunto importante e io cito eh, i dati del 2021 eh, che riguardano l'Italia pensate nel 2021 quasi 2 milioni di lavoratori hanno dato le dimissioni e un lavoratore su 4 ha presentato le dimissioni senza avere tra le mani una nuova offerta. Ecco io dottor Grossi le chiedo come mai, come mai c'è questa difficoltà soprattutto in questo momento storico da parte delle aziende di valorizzare il capitale umano, di non comprendere come appunto l'impatto sui lavoratori e quindi sulle persone sia determinante poi per il benessere aziendale stesso. Beh, anche questa è una domanda eh, per rispondere alla quale dovremmo stare qua dei giorni. Eh, le dinamiche sono tante, sono complesse, sono, eh, sono diverse, come diceva giustamente eh, Paolo Proli prima di me, eh, tutta la dinamica S in realtà ha eh, sfaccettature molto complesse eh, e anche difficili da, da, da misurare. Ciò detto, questo è un dato, è un dato tangibile, quindi evidentemente evidenzia un, certo, un certo malessere nella, nella società eh, iperproduttiva, ipereconomica che avevamo conosciuto probabilmente eh, fino alla, alla crisi pandemica, che ha un po' rimesso in discussione eh, eh, diciamo, molte certezze e, e equilibri che, eh, che oggi stiamo ce anche cercando di, di ritrovare. Insomma, no? Pensiamo allo smart working piuttosto che ad altre, ad altre dinamiche eh, importanti, alcune delle quali sono state anche giustamente citate eh, prima di me c'è però una, un, un elemento interessante nel senso che il, il, il, fenomeno, il fenomeno delle grandi dimissioni per esempio è un fenomeno abbastanza trasversale non solo italiano direi europeo anche forse globale direi soprattutto evidentemente del, del mondo economico cosiddetto sviluppato anche se è un termine abbastanza aberrante per quanto mi, mi riguarda eh, se, se ci proviamo a focalizzare un attimo sul, sull'Italia però ad esempio c'è un dato che Salta subito eh, all'occhio che un po' mi, mi fa subito ricollegare al discorso eh, che ha fatto il dottor Proli. Eh, L'ispettorato del lavoro, ad esempio, ha individuato il fatto che eh, c'è stato un, un, un numero molto elevato di dimissioni soprattutto tra i genitori eh, che avevano figli piccoli nella fascia d'età fino ai tre anni per intenderci, proprio per un tema di difficile eh, equilibrio tra vita lavorativa e, e, vita, e vita familiare. Ebbene però di, di questi il, set, il 77% Mh, quasi il 78% eh, che hanno dato le dimissioni sono persone di sesso femminile, evidentemente quindi eh, c'è ancora nelle famiglie italiane, nella società italiana, nelle dinamiche lavorative italiane eh, un, un gap molto grande, soprattutto sul, evidentemente in questo caso stiamo parlando del tema del gender che, eh, eh, che Paolo Proli eh, giustamente eh, eh, citava, citava prima. Eh, è evidente che, Puntare, puntare su società uh, che, che, che, che guardano effettivamente al futuro, a una, a una dinamica più inclusiva, vi, mh, non può evidentemente anche nelle scelte di investimento, chiaramente come ha com com com detto Proli, eh, esimersi dall'andare dal, dall ad analizzare anche questo tipo di, di dinamiche. Il tema dell'inclusività... Non solo dal punto di vista, eh, dal, dal punto di vista eh, della gender diversity, ma del gender pay gap, cioè del fatto che comunque, ahimè, eh, magari ci sono anche molte, molte donne manager, ma sono pagate di meno degli uomini, altra cosa assolutamente abbastanza vergognosa per l'anno 2022 che, che, che oggi viviamo. Eh, ma anche il tema dell'inclusività da un punto di vista mh, della diversità, diversi, mh, diversità di origine etnica, diversità di età come giustamente citava Prodi, diversità anche di classe sociale di origine eh, è un valore aggiunto e eh, questa cosa oramai eh, diciamo che gli economisti un po' più eh, eh, scafati l'hanno capita, l'hanno percepita evidentemente mh, mh, si fa ancora fatica forse nel vissuto comune, però eh, è un dato di fatto esiste ormai molta ricerca accademica e non solo che dimostra che le aziende che eh, fanno della diversità eh, un, un valore e puntano su questi, su questi aspetti sono più resilienti, più performanti anche da un punto di vista, scusate se ci torno eh, finanziario, perché poi alla fine anche di quello, anche di quello si tratta, eh, c'è una, una, una, una recentissima indagine eh, di Goldman Sachs, quindi non stiamo parlando di una, un mostro della finanza etica, ma di un mostro della finanza no, a livello globale che parla proprio no, di woman um, economics, parlando proprio del tema della, eh, della gender diversity, che proprio dichiara che chi ha donne ai vertici, nel, nel, nel, diciamo, nel. Eh, che, mh, chi ha diciamo, un, un, un giusto equilibrio di genere nei ruoli manageriali eh, ha una, una capacità eh, di essere più profittevole, soprattutto nel medio-lungo periodo, e soprattutto di essere più resiliente nei periodi, eh, nei periodi di crisi. Questi sono aspetti valoriali che, evidentemente, vanno tenuti in considerazione, ma sono solo alcuni degli aspetti, perché, come, come diceva Paroli prima di me, ci sono anche eh, altri elementi. Eh, elementi elementi che riguardano evidentemente anche la tutela dei diritti dei lavoratori, lungo tutta la catena di fornitura, pensiamo insomma al mondo globalizzato in cui viviamo che ha eh, catene di produzione no? magari anche in paesi meno tutelati da un punto di vista eh, legale rispetto a chi ha la fortuna tutto sommato di vivere in paesi eh, occidentali dove eh, il, eh, i diritti dei lavoratori sono un po' più, un po più tutelati. Ma anche, ehm, anche lo stesso tema che citava, citava Proli, della transizione energetica, non può esimersi dagli aspetti, eh, dagli aspetti sociali, no? eh, So che Amundi è, è, è con noi da questo punto di vista, anche in etica siamo per la cosiddetta just transition, no? la, Una transizione che sia giusta, nel senso che è evidente che una transizione eh, energetica è assolutamente fondamentale, dirimente, ma questa cosa non può eh, esimersi dal considerare quelle che possono essere poi le ripercussioni sui lavoratori, che non è che possiamo lasciare a casa da un giorno all'altro tutti i lavoratori eh, dei settori più inquinanti, ma vanno riconvertite queste persone perché ci sono dietro delle famiglie e poi soprattutto in un periodo diciamo non felice economicamente come questo, evidentemente questo aspetto a, eh, acquisisce eh, ancora di più eh, importanza. Certamente, ecco io quindi insomma eh, aggiungerei anche una parola perché abbiamo detto della transizione ecologica del capitale umano e poi vedo citato da entrambi il gender gap, quindi la valorizzazione anche del lavoro al femminile che invece rappresenta un punto, una nota un po' dolente soprattutto eh, nel nostro paese ancora con una percentuale eh, di, di lavoratrici sotto, al di sotto della media europea e poi il grande problema di conciliare la vita familiare e la vita lavorativa su cui sicuramente ancora le imprese eh, devono lavorare. Dottor Proli, torno da lei per approfondire un tema che ha eh, accennato, ovvero quello dell'economia eh, circolare. Lo abbiamo detto, c'è stato il passaggio eh, in questi anni ovviamente dall'economia lineare degli anni eh, Ottanta, eh, dove insomma, il grosso obiettivo era quello della produzione e del consumo continuo proiettato all'infinito invece appunto al passaggio ad un'economia che ha come eh, parole chiave eh, la riparazione, il riciclo, il prestito, quindi insomma eh, un universo anche valoriale completamente differente. A che punto siamo, le chiedo? Ma allora, siamo in Italia e in Europa forse siamo anche ad un buon punto, nel senso che per una volta insieme alla transizione energetica, quando parliamo di circolarità, forse possiamo anche permetterci di dire che l'Europa è in leadership e io me lo auguro soprattutto anche proprio per un'immagine futura di quello che potrebbe essere la leadership europea nei, nei conflitti tra i blocchi, nel senso che l'Europa può sicuramente veramente pensare di poter essere leader nel mondo attraverso la transizione energetica, la sua capacità di fare innovazione tecnologica per gli impatti ambientali, le nuove risorse energetiche, ma e soprattutto anche nella circolarità, laddove abbiamo appunto la capacità tecnologica e la diversità all'interno dell'Europa che ci darà sicuramente una marcia in più, pensiamo anche solo diciamo, a tutto quello che è la produzione agroalimentare italiana, grazie alla sua eh, diciamo conformità, ai suoi eventi, la possibilità quindi di avere sperimentazioni sul territorio in un'ottica di miglioramento ad esempio del ciclo produttivo agroalimentare che non c'è in nessun'altra parte del mondo, quindi poter avere magari proprio l'Italia in leadership ad esempio sul tema dell'alimentare piuttosto che sul tema dell'eolico o della transizione energetica o del fotovoltaico, l'alternanza con l'idrogeno che potrebbe diventare una risorsa anche di eh, capace di tra virgolette, togliere l'alternanza tra il fatto che il sole c'è e non c'è o piuttosto che il vento c'è e non c'è e rendere quindi un ciclo di produzione energetica continuo nelle rinnovabili, quindi nel mondo del verde. Fare questo vuol dire riqualificare i territori, le politiche di impresa e quindi aiutare nell'impatto sociale la riqualificazione del personale ad esempio di chi deve uscire dalle fabbriche di carbone perché dovremmo estrarne sempre di meno ed è quello che stanno facendo grandissime imprese europee finanziate dal Next Generation EU, finanziate dalle politiche di investimento dei fondi sovrani e dei fondi di investimento con i quali riusciamo a fare politiche di impatto in queste direzioni. A me purtroppo, quando parliamo anche soprattutto di social impact, fa ancora specie che a Mundi ha il primo fondo social impact Justice europeo e siamo ancora gli unici, nel senso che o si fanno delle politiche etiche, come magari può fare direttamente anche Etica SGR, oppure nel mondo degli investimenti tradizionali, veramente arrivare a, fare, a portare l'acqua, verso diciamo la parte virtuosa delle politiche di impatto nella parte sociale, è estremamente complesso ancora, è più facile che questo avvenga al momento direttamente dai governi con politiche monetarie di bilancio e con diciamo, delle iniziative dirette, dalle imprese stesse che lo possono fare in maniera diretta sul loro territorio, sulla loro filiera, un po' meno dai fondi di investimento, ripeto mh, noi siamo ancora gli unici ad avere un social impact fund con tanto di report annuale delle politiche di impatto di quanto siamo riusciti a ridurre in termini di packaging ad esempio nel mercato agroalimentare agroalimentare, riduzione di biossido di carbonio, miglioramento delle politiche di, eh, di pay gap ratio, miglioramento nella diversity. Riuscire a dare questi numeri indietro solo con uno o due fondi in tutta Europa mi sembra veramente ancora poco. Dobbiamo indubbiamente poter accelerare in questo e ripeto, la normativa da una parte ci aiuterà perché sta spingendo le aziende a fare circular economy sempre di più e quindi avremo a disposizione molta più possibilità carne al fuoco, mettiamola così. Qual è la difficoltà, ad esempio, però, anche nella circular economy di vederla da un punto di vista di investitori? È capire quanto l'impatto di essere una circular economy, una, un corporate, un'azienda che fa circular economy, sia rispettato nel bilancio delle politiche di utile. Ossia, faccio un esempio pratico. È difficile mettere in relazione quanto essere circular oggi fa profitto. È difficile, perché dire che l'evice. Eh, non lava più i jeans nello stesso modo con cui faceva diciamo, la, la, la produzione di particolari jeans. È difficile metterlo a bilancio con un conto economico, quanti centesimi di dollaro vale per utile d'azione? È difficile quantificarlo, è un bel intento, eh, la Levi's può dichiarare un bellissimo intento eh, etico, ma si fa fatica a trasformarlo in un concetto economico per stimare con un analista quanto questo possa avere un impatto positivo nelle vendite di Levi's. È difficile da calcolare, difficilissimo, anzi è direi impossibile lanciare una monetina. Mentre se io ho un'azienda globale, senza farne il nome, ma che è, è, è leader al mondo del riutilizzo delle plastiche riciclabili per fare i tubi per la, ehm, diciamo, la gestione degli impianti idrici nei nuovi eh, edifici, eh, chiamiamoli Platinum, allora riesco a capire che la circolarità è embedded nel valore di bilancio di quell'azienda, cioè il fatto che loro riescano a riutilizzare della plastica riciclata per fare un qualcosa che di sotto viene fatto in cemento, con degli impatti ambientali devastanti, con poca funzionalità, ma viene fatto con plastica riciclata e quindi troviamo una funzione alla plastica che sappiamo non possiamo bruciare e quindi il problema della plastica nel mondo è un problema gigantesco perché dobbiamo stivarla da qualche parte ma se invece di stivarla nel terreno la riusciamo a riutilizzare per fare delle cose utili a continuare a progredire nel nostro modello di vita nelle nostre case nelle future case e addirittura miglioriamo gli scoli delle nostre case da un impianto vecchio fatto a cemento che funzionava 50 anni fa ma non funziona più oggi con tutte le crisi climatiche che stiamo vivendo e con degli scrosci d'acqua ai quali le vecchie tubature non sono in grado di riuscire diciamo, a essere resilienti nella loro funzione di scopo, capiamo che qui la circolarità diventa direttamente uno a uno. Io posso calcolare quant'è il recupero della plastica, la sua circolarità e quanto fa questo a bilancio di questa azienda. Ecco perché è ancora difficile avere tantissimi fondi di investimento sulla circular economy, noi ne stiamo lanciando uno proprio in queste settimane in Europa, ce ne sono un paio di società americane che sono partite prima a farli anche con distribuzione in Europa, ma sono ancora pochi. Diciamo che sono convinto che ci siano molte più aziende che fanno circular economy di quelle che possiamo tra virgolette oggi trovare nei fondi di investimento, i fondi di investimento vecchia gamma sono posizionati sulla vecchia crescita economica, Gli vecchi indici, l'MCI, quando parliamo oggi già di trovare, di interrogarci e eh, prendo un... un un passaggio della tassonomia, se noi oggi andiamo a vedere quanto, e la tassonomia è soprattutto sulla parte ambientale non include molto la eh? nelle cose che stiamo facendo la S la dobbiamo aggiungere a parte della tassonomia, la tassonomia è veramente con un look through sulla biodiversità, sull'ambiente, sull'impatto di decarbonizzazione, ma la tassonomia oggi è allineata nell'MCI World al 3%, cosa vuol dire? Che il 97% di quell'indice che conosciamo tutti, è quello mondiale più grande e più utilizzato il 97% non rispetta i principi della tassonomia, non è allineata alla tassonomia, quindi cosa vorrebbe dire? Che dovremmo disinvestire il 97% degli attivi di quell'indice promuovendo la sostenibilità. Ecco, non si può fare così, bisognerà fare un, una transizione in questo, quindi promuovere dei settori, ad esempio, che sono più impattanti positivamente, come delle scelte di investimento intelligenti per gli investitori. Se noi riusciamo a fare una filiera di prodotti che rappresentino l'impatto, la Circular Economy è un impatto di sostenibilità importantissimo per tutte le fonti della S, per migliorare la produzione alimentare, per ridurre la disuguaglianza, per migliorare l'educazione, tutte quelle voci degli SDGs, gli SDGs sono 17, 169 target, ma se li vogliamo prendere, li dividiamo in due. Gli SDGs sono 17 obiettivi, di cui uno è facciamolo e facciamolo tutti insieme, per cui degli altri 16, 8 e 8, li possiamo mettere nella coesione sociale, 8, e qua la Circular Economy è fondamentale, per fare le cose e farle meglio includendo tutti questi aspetti e poi gli altri 8 sono per la transizione ecologica, quindi la parte ambientale e quindi lì la transizione energetica fa la sintesi. Dal mio punto di vista in economia transizione energetica e circular economy sono i motori trasversali di tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile, sociali e ambientali. Per cui mi auguro che la circular economy diventi una risposta a mercato per gli investitori di fare politiche di impatto sempre di più e non pensando semplicemente al fatto che sia un buon proposito, non è un buon proposito, è economia, è fare delle cose, come si fanno, rendere più longevole le cose, cito e chiudo qua. Eh, nel mondo ad esempio della moda il fast fashion sappiamo benissimo tutti che è un grandissimo problema cioè comprarsi un abito e averlo per una, neanche una stagione eh, ma addirittura per un'occasione e poi lasciarlo dentro un armadio noi abbiamo un camion di abiti che finisce in discarica al secondo nel mondo si capisce che lo spreco è gigantesco abbiamo in un altro caso lo spreco alimentare nei frigoriferi europei noi siamo i più grandi sprecatori di cibo del mondo purtroppo però ce lo dobbiamo dire noi siamo dei grandissimi produttori, abbiamo delle filiere di eccellenza, l'agricoltura di precisione in Europa e negli Stati Uniti sta diventando veramente importante, il vertical farming, l'idropronica, però allo stesso tempo non sappiamo ancora gestire la nostra spesa e come la facciamo e quanto sprechiamo. Sprechiamo 183 kg pro capite noi europei di cibo nei nostri frigoriferi. Semplicemente pensando di migliorare queste filiere attraverso la circular economy, l'attenzione, ad esempio anche gli smart... Gli, diciamo, i, i codici, i barcode potrebbero darci tutta la filiera della produzione da dove arriva, quanto è bio e quant'altro ma ci potrebbero anche dire la data di scadenza potrebbero anche essere collegati direttamente al frigorifero in modo tale che il frigorifero ci dica cosa è urgente mangiare e non eh, lasciare lì invece a scadenza all'interno del frigorifero ecco, questo tipo di circular economy si capisce subito può essere eh, creare un nuovo materiale per i capi d'abbigliamento. c'è una società siciliana, non cito il nome ma che a Catania ha risolto 700 1000 tonnellate di rifiuti da pastazzo da grumi che erano un problema della città di Catania in un nuovo filo per fare del materiale per gli abiti con cui Marinella ci fa le cravate piuttosto che Ferragamo ci ha fatto una sfilata di alta moda, ecco questi sono gli esempi di circolarità che penso dovranno essere dominanti nelle politiche delle aziende che saranno le leader nella nuova economia a cui stiamo tendendo da tanti anni. Ecco, dottor Proli, lei ha parlato appunto di spreco nell'ambito nell della moda, nell'ambito anche dell'agroalimentare e io torno ecco, eh, su eh, diciamo, questo settore con lei, dottor Grossi, perché beh, insomma c'è poco da sprecare in questo momento, anche se il dottor Proli ci ha detto che eh, i dati europei sono veramente allarmanti, però vediamo come a causa anche eh, dell'inflazione il carrello della spesa è diventato eh, sempre più costoso per quanto riguarda i consumatori con le materie prime, con i beni di prima necessità come frutta e verdura eh, che sono veramente esplosi, i prezzi ormai sono triplicati, quadruplicati, ecco a tutto questo poi dobbiamo aggiungere il fenomeno della speculazione che peggiora la situazione, ecco innanzitutto io vorrei sapere da lei qual è la visione del problema di etica SGR e poi quale ruolo possono giocare effettivamente le società eh, di investimento in tutto questo. Sì, eh, beh, intanto volevo rassicurare il dottor Prollins che anche noi abbiamo appena lanciato un fondo focalizzato sul sociale, quindi non sono più quindi. da soli, speriamo di arrivare <ride> a mano forte da questo punto, eh, punto di vista. Eh, scherzi a parte, eh, c'è poco da scherzare, nel senso che, ahimè, la, la dinamica eh, prima della pand pandemia globale, poi, eh, ahimè, della, della guerra di cui anche abbiamo già parlato, ha un po' acuito... Eh, tematiche eh, eh, diciamo <ride> abbastanza drammatiche, si parlava prima eh, di questa ciambella, insomma, conosco benissimo la metafora, la usa spesso anche il professor Mercalli, eh, famoso meteorologo che, che spesso eh, ci accompagna quando andiamo a fare dei show eh, per il, sul territorio, proprio per parlare del, eh, del fatto che il, il mondo le, delle risorse ha e sono limitate evidentemente quindi bisogna stare attenti proprio nel, nella, delle, mh, dei bisogni e dei bisogni primari in, in modo particolare il tema alimentare evidentemente va a toccare eh, dinamiche che sono mh, climatiche perché il climate change ahimè sta portando anche eh, problemi eh, all'agricoltura tematiche di economia, economia circolare e di spreco ma eh, evidentemente stiamo parlando di dinamiche anche evidentemente sociali perché eh, quale bisogno più primario di quello di, eh, di potersi eh, cibare, di potersi eh, alimentare? Eh, ebbene come diceva giustamente lei eh, c'è però anche un tema eh, che soprattutto nelle fasi diciamo di, di più elevata volatilità dei mercati, come quella che stiamo vivendo, evidentemente eh, passa, eh, passa tutt'altro che in, in secondo ordine. L'utilizzo veramente smodato dal nostro punto di vista di strumenti di leva finanziaria, di, di derivati, anche sulle commodities, non solo evidentemente di quelle agricole, alimentari, ma in generale eh, energetiche, anche per fare un esempio sempre abbastanza di attualità che portano a capitalizzare veramente mh, centinaia di migliaia di, di volte quello che è il dato reale sottostante, cioè oramai un... un, un, un una capitalizzazione e una speculazione finanziaria su questi strumenti derivati che è del tutto slegata oramai da quello che è il, il, il sottostante che e che porta quindi eh, tendenzialmente ad aumentare o anche a diminuire, anche con, con oscillazioni molto importanti eh, nel corso del, eh, del tempo, eh, la, i, i costi dei, dei beni primari come anche quelli eh, alimentari eh, senza però que che questo abbia effettivamente un, un riflesso su quella che è l'economia eh, reale, su quelle belle realtà che conosciamo anche noi, tipo quella che citavano di Catania e il dottor Poli, ma ne esistono tante e, e diverse anche nel, sul, territorio, eh, sul, territorio, sul territorio italiano, ma che vivono una, ahimè una situazione anche di difficoltà, perché eh, qui si parla di economia reale, quando la, la finanza spesso eh, è un po' fine a se stesso, bisogna invece tornare a fare quello che si diceva eh, proprio all'inizio della puntata forse, cioè a far tornare la finanza uno strumento a servizio dell'economia reale, non uno strumento fine a se stesso per speculare e fare fine, fine soltanto vil denaro, scusate il, <ride> il, la, la metafora, perché il denaro in realtà non è vile, è uno strumento, è l'utilizzo che se ne fa, che poi eh, cambia quelle che sono eh, le modalità e i, i, risultati, eh, i risultati effettivi. Per questo motivo eh, in etica eh, ad esempio da sempre cerchiamo di limitare mh, in maniera quasi totale l'utilizzo di derivati, ut li utilizziamo giusto per finalità di copertura sul rischio di tasso, sul rischio di cambio, quindi su dinamiche veramente piccole, ma ad esempio escludiamo da sempre eh, ogni tipo di, di utilizzo di derivati dei nostri portafogli per quanto riguarda le commodities che siano esse di, di, di tipo alimentare piuttosto che eh, di, eh, di altra eh, origine o tipologia. Crediamo che da questo punto di vista eh, chi fa il nostro mestiere possa anche dare, eh, il, insomma, un, un buon esempio anche proprio nel, ne, ne, in, queste buone, in queste buone pratiche. Chiudo con, con un, ultimo, con un ultimo, eh, diciamo, eh, coda, citando proprio quello che diceva il dottor Proli, eh, è evidente che dobbiamo guardare a un'economia eh, che ha un, un approccio diverso, che guardi soprattutto all'economia reale. Eh, però abbiamo un tema, abbiamo un tema di coerenza ancora oggi, nel senso che la ONG tedesca Urgewald parla di oltre 130 trilioni di, di, di dollari investiti tuttora nel carbone, è chiaro che come diceva Prodi non si può disinvestire dall'oggi a domani, non si possono lasciare a casa le famiglie, però bisogna che in qualche modo eh, ci sia un cambio di direzione, un cambio di marcia, perché altrimenti l'obiettivo del 2050 di arrivare alla neutralità eh, rispetto al carbone e diciamo alle fonti clima sarà a eh, miseramente fallita e questa cosa no, noi non ce la vogliamo né possiamo permettere. Ecco, io prendo appunto come spunto eh, la sua riflessione per arrivare alla conclusione di questa eh, tavola rotonda con una domanda che rivolgo a entrambi, che riguarda appunto la difficoltà della selezione eh, delle aziende su cui eh, investire. Beh, eh, sicuramente devono rispettare determinati parametri, ma come abbiamo detto non è questo un passaggio che si fa eh, dall'oggi al domani. E quindi appunto che cosa vuol dire selezionare oggi eh, le aziende su cui investire e poi come avviene questo processo di selezione? se si limita esclusivamente all'inizio del rapporto con l'azienda stessa o se prosegue nel tempo? Prima Proli e poi l'ultima parola Grossi. Ma allora, è, indubbiamente è un'inclusione dell'analisi dell'azienda, non più solo appunto dello stato patrimoniale attivo e passivo, ma veramente della politica di governo e di come vengono fatte le cose. Quindi non solo cosa si fa, ma come e perché si fa. Bisogna avere un team di analisti ESG a disposizione, nella, diciamo che ad esempio a Mundi, un vantaggio si citava no, nelle domande precedenti eh, come mai eravate più avanzati magari di altri in questo momento è perché appunto facendo già prodotti diciamo social responsible da, da, da, da, da oltre 30 anni avevamo già costruito un team di analisti ESG che vadano proprio ad analizzare queste voci in più da aggiungere all'analista tipicamente finanziario in modo tale che si possa dare uno scoring, a, a Mundi ha uno scoring proprietario di analisi ESG che può mettere a disposizione dei propri fondi di investimento, la nostra agenda 2018-2021, prima dell'SFDR, dell'introduzione alla normativa, ci aveva portato ad avere l'applicazione al 100% in tutti gli strumenti di investimento di quello che per noi oggi era l'inclusione del nostro ranking ESG nel portafoglio di investimento e migliorando il cosiddetto best in class, cioè i nostri fondi devono battere Mediamente il mercato di riferimento, cioè i benchmark di riferimento, laddove appunto questo è possibile l'abbiamo applicato entro il 2021 a tutti i nostri fondi, ecco perché ci siamo trovati poi con la nuova normativa in vantaggio rispetto a tantissime altre aziende perché avevamo in casa questa capacità di analisi che abbiamo messo a disposizione dei nostri investitori. Da qui in avanti bisogna accelerare questo nel continuo, come si diceva, quindi l'engagement e il proxy voting sono gli strumenti che le aziende come la mia possono sfruttare per andare nei consigli di amministrazione delle aziende durante le assemblee, votare, dando delle indicazioni di miglioramento nell'impatto di decarbonizzazione, come facciamo anche con degli indicatori proprietari di Amundi che condividiamo con i CDA delle aziende per chiederli di migliorare nella loro decarbonizzazione a breve termine e a medio e a lungo termine. Entriamo quindi in questi board votando, votando anche contro, ecco perché spesso si dice andiamo a votare, andiamo a votare, vanno tutti a votare, però se votano tutti sempre sì, vuol dire che probabilmente le politiche di engagement nel continuo per cercare di dare una direzione al miglioramento magari sembrerebbero tutti già bravissimi, però probabilmente il mondo sarebbe migliore se fosse già così, ad esempio noi abbiamo avuto un tasso di denied, quindi di risposta negativa al 20%, che penso sia uno dei più alti al mondo in questo momento e abbiamo votato su oltre diciamo, 550 aziende che, con le quali abbiamo fatto engagement e adesso nella agenda a tre anni, vogliamo estendere questo a più di mille aziende, proprio e soprattutto nella politica di decarbonizzazione e del miglioramento dell'impatto sociale. Quindi saranno due pilastri sui quali andremo costantemente a monitorare i nostri investimenti, il modello di business delle aziende nelle quali siamo investite, che abbiano coerenza con il nostro obiettivo di miglioramento. In questo siamo sicuri che faremo il bene non solo del pianeta e delle persone che popolano il pianeta ma faremo anche il bene degli investimenti fatti dai privati e dal pubblico perché renderemo meno rischioso il modello di business di queste aziende più resilienti a lungo termine e i loro utili e i loro dividendi più resilienti perché poi la cosa che vogliamo è questa non guadagnare tutto e subito vecchio modello grid is good, grid is fine no? di Gordon Gecko quindi la vita è bene no, la vita non è bene la vita può essere un motore ma è molto meglio che sia controllata io invece di grid userei green is good ma non per fare diciamo, politiche di greenwashing, ma per dire che la, la sostenibilità non è una moda, ma è un modo diverso di vedere le cose. Eh, mi piace insomma questa anche narrazione diversa dal punto di vista anche cinematografico perché tra l'altro eh, i film della finanza ci hanno sempre presentato eh, queste figure, lei ha ricordato Gecori, io ricordo anche insomma, The Wolf of Wall Street, questi lupi eh, che ehm, appunto, eh, cercano solamente il profitto personale e l'arricchimento anche con eh, tecniche e strategie che non sono legali, invece abbiamo un approccio completamente diverso eh, che appunto, pensa al bene collettivo, come abbiamo eh, già sottolineato più volte in questa tavola rotonda dottor Grossi a lei le conclusioni sì eh, intanto spoiler per chi non li avesse visti né Gecco né, né Wall Street fanno una bella fine, no. infatti. <ride> esatto quindi forse <ride> c'è anche un attimo da, da, da ripensare eh, eh, il modello anche per questo, per questo motivo scherzi, scherzi a parte però eh, è del tutto evidente che mh, per chi come noi evidentemente da sempre nasce proprio con questa mission noi ce l'abbiamo scritto nello statuto che non è mai cambiato, tra l'altro, della, della società, quello scritto nel, nel, nel 2000, che proprio nasciamo per fare fondi, all'epoca all si definivano etici, oggi si definiscono sostenibili, noi ci teniamo però ancora alla caratterizzazione etica, anche per, un po', insomma, per le cose che, che, dicevo, che dicevo prima, è evidente che questo è il modello, è l'unico veramente modello perseguibile, perché come è stato detto <ride> oggi più volte di pianeta ce n'è uno, e, e dobbiamo, dobbiamo cercare di, eh, eh, di perseverare e, e di mantenerlo eh, il meno malandato possibile perché ormai di danni sono stati, ne sono stati fatti e, e, anche, eh, e anche tanti. Anche per quanto riguarda etica, evidentemente il nostro modello è, sta è sempre stato quello di focalizzarci molto sull'analisi eh, ISG, eh, anche <coughs> sviluppando eh, il nostro modello internamente con la rating proprietaria anche per quanto ci riguarda. Eh, ma soprattutto sviluppando anche le risorse, perché oggi si parla di analisti di EG, ma vent'anni fa questa figura era un po' una sconosciuta, quindi all'inizio abbiamo dovuto investire molto anche no, nella, nella crescita, delle, delle persone, del, cap, del cosiddetto capitale umano, delle persone, perché parliamo, parliamo di persone, non di capitale, tutte le volte siamo, sopra, so, siamo sempre così capitalisti, se no, altrimenti... Anche e, questo è in realtà un, un riferimento cinematografico, Assolutamente Assolutamente quelli. sì, <ride> ma anche in quel caso lì non fa non una non bella fine, bene, purtroppo esatto. io sono un cinefilo e conosco bene, <ride> conosco bene anche, anche quel, eh, quel film di Virzi. Eh, detto questo, eh, anche noi applichiamo tutta una serie di, di modelli e di, di criteri dall'esclusione che ho anche provato a citare ma anche evidentemente ad andare a cercare di, di premiare eh, le aziende più virtuose eh, con il best in class insomma, e, e tutte altre metriche e anche noi eh, impieghiamo veramente tantissime energie nel, nel dialogo con le imprese nel eh, dialogo che deve essere costruttivo improntato quindi alla, a, a una costruzione eh, di, mh, di un approccio di un investitore che evidentemente non è un orde Fugi, ma che eh, si, si, si affiancano quasi all'azienda un percorso di medio-lungo medio periodo, perlomeno questo è un po' il nostro approccio. È evidente che eh, eh, i risultati dell'engagement, che cerchiamo anche faticosamente di rendicontare con i nostri report, i reporting game, i reporting impatto, non, non vanno neanche misurati nel tutto e subito, ma sono eh, risultati che vanno anche misurati in una giusta dinamica eh, temporale e eh, per chi è più piccolino come noi eh, comportano un, un, un, un, grandissimo, un grandissimo impegno, è un, un po' il nostro marchio di fabbrica, ad esempio per le aziende italiane cerchiamo anche di presenziare proprio fisicamente al, alle assemblee per, per cercare proprio anche di far vedere la nostra forza visiva, no? far vedere che dietro a dei numeri e a eh, dei loghi eh, ci sono delle persone sostanzialmente che chiedono, eh, che chiedono cose. Che cosa chiedono? Chiedono che l'approccio la, manageriale non, non sia a discapito dell'utile, ma non sia neanche a discapito del bene comune. E credo che questo sia un elemento fondante per chi vuole fare veramente finanza eh, che guarda alla responsabilità e alla sostenibilità. Allora, siamo giunti al termine di questa chiacchierata, di questa tavola rotonda. Io ringrazio naturalmente i miei ospiti per i numerosi spunti eh, che ci hanno fornito. Io me ne sono segnato uno, in particolare diciamo una frase con cui eh, vorrei chiudere questa chiacchierata, cioè ovvero non cercare altri mondi, altre risorse, ma valorizzare, custodire e rispettare quello che già abbiamo. Ecco, questo magari è l'invito che eh, potremmo fare alle aziende, naturalmente anche poi ai singoli cittadini, perché c'è anche che poi una responsabilità individuale oltre che aziendale e imprenditoriale. Io ringrazio ancora Roberto Grossi, vice direttore generale di Etica SGR e Paolo Proli, Head of Retail Division and Executive Board Member di Amundi. Grazie davvero per aver partecipato a questa nostra Asset TV Week. Grazie a voi. Grazie a voi, a presto. Bene allora si conclude dunque così questa tavola rotonda della Asset Management TV Week ma la settimana tematica continua, io vi ricordo sempre l'appuntamento da qui a venerdì alle ore 12 in diretta, mi raccomando non mancate perché la programmazione di Le Fonti TV continua.